ciao ciao oggi volevo parlarvi di un prodotto fantastici il personal micro dermo abrasion allora ragazzi io questo prodotto l'avevo ordinato veramente tantissimi mesi fa non ve ne ho mai parlato perché volevo utilizzarlo almeno per un mese prima di eh, dirvi quello che ne penso eh, quindi lo sto usando già da un mese e questo vuol dire l'ho già usato quattro volte perché è un prodotto che va usato soltanto una volta alla settimana adesso vi spiego subito di cosa si tratta arriva con mh, dei dischetti di varie misure cioè di due misure più che altro eh, I dischetti che ho ordinato sono questi verdi e blu che sono per la pelle normale e per la pelle sensibile. Eh, quello grande è per usare le parti del corpo e mm, ovviamente si utilizza con questo tapino che ha il buco, il buco della giambella più grande, mentre i dischetti questi piccolini sono per il viso. Io ho già ehm, finito, finito, diciamo, si sì, un primo dischetto blu per il viso. Perché ragazze, dopo la quarta volta il dischetto già mh, non tira via più la pelle, diciamo, cioè, non tira via più le cellule morte, ecco perché... E non va comunque rilavato, perché comunque si consuma perciò circa 4 volte va benissimo eh, all'inizio questo è l'apparecchio ovviamente c'è un interruttore o, o feon ehm, viene con ovviamente l'adattatore suo perché non funziona a batteria questo bisogna, ups, bisogna infilare qui l'adattatore e si attacca alla presa di corrente per farlo funzionare eh, quindi, mh, Qui adesso ho attaccato il nuovo dischetto, perciò il secondo, quello blu. Se guardate bene, ecco, questo è il tapino suo, quello per, per il viso, che ha il buco più piccolo. All'interno qui c'è un filtro nero che ogni tanto va tolto e lavato e asciugato molto molto bene. Quindi ragazze, l'ho già utilizzato quattro volte, ehm, devo dire che... Mh, visto che viene comunque indicato nel cd, perché vi mandano anche un cd con delle istruzioni, di usarlo solo una volta a settimana, io personalmente una volta a settimana non mi basta, e quindi questo mese vado avanti a usarlo, però lo userò due volte a settimana, perché per me che sono diciamo, abituata a fare ogni sera scrub, con il bicarbonato, con altri vari scrub, per me è troppo poco, perché comunque mh, le cellule morte eh, si riformano parecchio velocemente e altrimenti, mh, cioè, se non faccio scrub sempre, vedete qua, le, le pellicine eh, si vedono, uh, non si vedono bene, eh, si vedono troppo bene, insomma, non, non sono belle da vedere, ecco. Però ragazzi, cosa volevo dire? Questo è un apparecchio che va assolutamente usato su una pelle pulita assolutamente e molto molto ben asciutta. Se avete problemi di, non lo so, se avete delle scoriazioni o il pus o, o non lo so, problemi di che magari c'è del liquido, o, non usatelo, ok? Perché comunque è un apparecchio che è attaccato alla spina di corrente e rischiate anche di... Le trocutane. comunque non prendete paura all'inizio. Se qualcuna di voi acquista questo prodotto, vi dico subito: che è ottimo, cioè, vale tutti i soldi, li vale perché. Mh, perché li vale tutti i soldi? Perché eh, durante questo mese che anche ho anche cominciato a postare dei video senza dirvi niente di questo, parecchi di voi mi avete detto già eh, che ho una pelle eh, luminosa e radiosa ed è tutto grazie a questo prodotto perché io eh, durante questo mese non ho fatto scrub, ho usato solo questo e quindi vuol dire che se voi l'avete visto che il risultato vuol dire che è grazie a questo. Poi vi farò vedere anche le creme che ho usato. All'inizio vi conviene fare come me e utilizzare questo dischetto bianco che arriva già in dotazione, arriva già applicato sull'apparecchio, che è il dischetto per allenamento, per allenarsi insomma ragazzi. Anch'io l'ho usato due o tre volte prima di passare al dischetto blu. Non è molto facile all'inizio perché bisogna comunque prenderci la mano bisogna assolutamente tirare la pelle e poi fare un solo passaggio per volta non potete fare due passaggi sullo stesso posto ok quindi dovete un attimo tirare la pelle appoggiarlo e tirare comunque più in là eh, con i nuovi video di aggiornamento vi farò vedere come si usa anche in video perché in realtà quando si usa questo prodotto non bisogna girare video ecco perché, perché è molto scomodo perché mm, bisogna farlo comunque davanti a uno specchio non alla telecamera vedersi bene e non ripassare eh, due volte sullo stesso posto e quindi si va avanti sempre eh, così si tira si tira e si va a esfoliare assolutamente tutto per bene io ho avuto un po' di problemi, diciamo questo, mh, da esfoliare il naso e la fronte, perché ragazzi? Perché come vedete il dischetto non è all'infuori, ma è un po' rientrato, perché mh, mentre gira questo forma una specie di vacuum che ovviamente aspira un po' la pelle, la, la risucchia diciamo, e quindi va a toccare il dischetto man mano che voi passate, eh, invece io su, proprio qua sul naso, sul ponte, sulla fronte, avendo la pelle un pochettino più eh, tonica perciò non, non riesce a risucchiare bene lì, quindi eh, lì devo un po' insistere oppure addirittura far così altrimenti eh, sul resto del viso dove la pelle più cicciotta cadente funziona alla grande perciò ragazzi adesso io vi lascio eh, i video che ho girato durante questa settimana insomma qualche foto eh, dei risultati di prima e dopo allora come risultato vi posso dire che io personalmente non vedo che le macchie si siano schiarite è quello che è anche impossibile, non credo che si potranno schiarire più di tanto a meno che non vado a fare una laser terapia ma ho visto um, dei miglioramenti enormi um, sul mio viso, nel senso che la grana della pelle è diventata molto molto più fine, i pori um, non è che si siano minimizzati più di tanti, però li vedo più puliti, um, li vedo più, um, non lo so, più lisciati forse un pochettino, ecco questa è la differenza, mentre le varie rughette ovviamente questa sulla fronte eh, non è che viene eliminata, però un effetto levigante c'è e soprattutto l'effetto luminoso perché con questo prodotto, anche se non faccio scrub tutti i giorni, proprio anche per guadagnare un po' di tempo, no? Questo usato una volta a settimana vi dà già l'effetto bello luminoso di una bella pelle sana tenuta bene. Ah, un'altra cosa che vi volevo dire se ordinate prodotti dall'America generalmente eh, dovete sapere che alla Dogana ci sono sempre problemi, eh, comunque io ci ho messo due mesi per far arrivare questo prodotto perché dopo averlo ordinato è stato fermato in dogana e la dogana italiana mi ha mandato a casa tutti i fogli da compilare, mandare via fax eccetera eccetera eccetera e quando poi è arrivato il postino che mi ha portato il prodotto ho dovuto comunque pagare anche l'iva e perciò ragazzi considerate comunque anche questo aspetto perché il prezzo non è solo quello che c'è sul sito ma dovete aggiungere poi anche l'iva. Ovviamente il prezzo è in dollari, eh, però fate il cambio in euro e su quello dovete sapere che la dogana <ride> vi fa pagare, non pensate che sia così eh, facile, ecco, però eh, vale la pena e quindi eh, vi terrò aggiornate il mese prossimo vi farò vedere però stavolta come vi ho detto da adesso in poi non lo uso più una volta a settimana ma ben due e parlo di fretta perché devo correre però ci vediamo ehm, con il prossimo video vi mando un bacione ciao ciao ok ragazzi eh, siamo siamo il primo ottobre quindi lunedì 1 ottobre ore 20 e 39 è il primo utilizzo di, del personal microderm abrasion quindi l'ho appena utilizzato con il dischetto quello blu per il viso e quindi adesso sono diventata tutta rosa poi dopo magari domani farò la foto Ecco, viene il viso così. <ride> Andiamo avanti con il test! <ride> e adesso è la seconda settimana che utilizzo il Personal Microdermabrasion. Oggi è lunedì 8 ottobre. Quindi, come vedete, va usato una volta a settimana. eccoci qua ragazzi, spero che eh, funzioni bene. Allora, siccome che io non ho fatto lo scrub durante questa settimana, nonostante eh, sentivo che avevo bisogno, si vedono tutte le cellule morte che insomma sono state grattate via dal personal microdermo abrasion. Quindi eh, io vado avanti con questo trattamento Spero che riusciate a vedere. Perché, ovviamente, non è che riesco a mm, eh, filmarmi mentre sto usando questo apparecchio, perché comunque è abbastanza delicato. Quello che vi posso dire è che mh, qui sulla fronte, diciamo, e più che altro qua sulla zona naso, del naso, proprio sul ponte qui, eh, non riesco ad utilizzarlo bene perché qui la pelle è mh, molto tirata, diciamo, cioè mh, il vacuum, quel vacuum non riesce mh, ad assorbire qui, diciamo, un po' la mia pelle, quindi qui non riesco mai a usarlo bene, mentre per il resto eh, tutto sommato si vede, insomma, ha preso bene, ecco. Per ora tutto qui e ci aggiorniamo la settimana prossima. <ride> Oggi invece siamo il martedì 16 ottobre, insomma avrei dovuto fare, eh, avrei dovuto fare ieri, però comunque um, è venuta via insomma parecchia, parecchia... Pare che cellule morte perché fra, fra un trattamento e l'altro non faccio il scrub. Non so se si riesce a vedere... Se, ecco, tutte le cellule morte che vengono via. Eh, il viso come al solito diventa rossiccio, poi passa. Mm, comunque adesso vado ad applicare una crema super idratante e ci vediamo la settimana prossima. Ciao ragazze e il test va avanti con il Personal Microdermabrasion. Oggi siamo il, vediamo, riusciamo a vedere, oggi siamo il 22 ottobre. Perciò ricordate ho cominciato il primo ottobre, non so se si vede, si... Ah, mi si è spento Nine. Ok, cercherò di fare una foto e eh, ovviamente sono tutta rossiccia eh, quello che volevo dirvi è che questa è già la quarta volta che utilizzo questo dischetto e adesso andrebbe cambiato perché sento già che al quarto utilizzo di un solo dischetto ehm, non riesce più a diciamo così a scartavetrare per bene la pelle comunque eh, la prossima applicazione che farò Sarà con un altro dischetto nuovo, quindi ogni, ogni dischetto va usato alla fine 3-4 volte più di 4 volte. No, noi la fa. Ci vediamo la settimana prossima.